Questo pomeriggio, questa prosecuzione dei lavori proposto da, da Espoo dei Popoli e in particolare sono lieta di presentarvi Florence Egal che rappresenta qui l'International Urban Food Network. Grazie, Florence. Grazie a te, Chiara. Eh, prima, un, una serie di scuse. Mi scuso per l'italiano, non l'ho mai imparato sto da più di 20 anni in Italia è una vergogna, spero che mi capita comunque lo stesso seconda scusa ho fatto la mia presentazione su um, un sistema in cui c'è un altro, dunque staremo a vedere come funziona tutto quanto terza scusa, non sono una ricercatrice dunque lei parla del suo duro compito dopo pranzo anch'io, perché devo parlare di cose abbastanza teoriche pure senza che voi vi annoiate troppo Dunque, ehm, infatti le, il titolo che voi avete nel programma è leggermente diverso da quello che ho usato per la mia presentazione perché ho provato a allargare un po' il discorso in non ritrovarsi troppo bloccati su concetti che forse possono essere un po' riduttori. Eh, tante delle cose che vado a dire già ne ha parlato Anna questa mattina dunque spero non ripetere tutto però comunque ripetere non fa nemmeno completamente male adesso devo capire come cavolo funziona qualcosa. ok come faccio a capire come faccio a capire come faccio a capire come faccio a capire come faccio a sa che lo fai che sia molto semplice okay. se non ci... yes. va bene, okay. forse ci riesco, grazie ok, prima cosa voleva Giosui che io parlasse un po' di politica alimentare che già abbiamo parlato da questa mattina ho preso una delle numerose definizioni che anche lì sono sparite le virgolette però vabbè uh, basicamente, normalmente quello che si pone dentro il termine di politica alimentare uh, sono un insieme di cose che legate con il modo che è prodotto il cibo, che è trasformato, che è distribuito e che la gente lo compra. Una uh, politica alimentare non deve essere nazionale, può essere a qualsiasi livello e dobbiamo prendere in conto che nelle ultime decade uh, il modo di sviluppo che è stato impulsato ha uh, cambiato la percezione di quello che era il cibo non si parla più di cibo come era prima, che era una risorsa locale, eh, che era importante trovare per tutti quanti, però adesso si sta parlando di commodities, si dice comodità in italiano? di commodities scusa, è vero che in italiano basta mettere in inglese Ok. e dunque adesso, eh, come l'ha detto una persona questa mattina, è completamente slegato il problema economico di produzione del cibo con il contenuto sociale eh, e nutritivo del cibo dunque se vogliamo parlare di politiche alimentari dobbiamo pensare non soltanto a quella dimensione molto ridotta però dobbiamo vedere nos, ovviamente gli aspetti economici però anche quelli ambientali e sociali sì. Sovranità alimentare, soltanto per ricordare quello che voi sapete anche meglio di me, eh, si sta eh, parlando che la gente abbia il diritto di, di definire il loro modello agricola e alimentare, che sarebbe di proteggere la produzione eh, domestica e anche eh, proteggere il commercio locale, determinare a che, fino a che punto uno può essere autosufficiente come diceva un, un collega eh, in, in Canada in Canada non cresceranno mai eh, le arance penso che Hong Kong non può pretendere essere eh, autosufficiente però devono decidere che modello vogliono devono, come si dice? dumping in italiano dumping, vero? Okay, dobbiamo resistere a dumping, sto imparando l'italiano a una velocità. Uh, se deve dare la priorità ai produttori locali la gestione delle risorse naturali, che sono sempre stati loro, diciamo. Adesso avrò un problema perché mi è sparita una parte del slide. Uh, Dio. Ok, va bene. Eh, dobbiamo, dunque, non è che non ci vogliono poi eh, politiche eh, commerciali, ovviamente ci vogliono, però quelle pratiche devono appoggiare il diritto al cibo della gente. Mi puoi dire quello che c'è sotto? No, perché eh, non è che posso fare. Sì, aspetta, qui, qui forse riesco. No? Sì. Ok, ci siamo. E che quelle politiche commerciali e le pratiche legate devono appoggiare una produzione agricola che, sia, che eh, dia prodotti sani, eh, buoni per la salute, eh, e che sia compatibile con l'ambiente, dunque che sia sostenibile a livello ecologico. No, però non mi servirà, aspetta comunque lasciamelo che mi serve tutto. No, serve tutto. Sì, okay. mi serve tutto. Ok, meglio così. Meglio così però mi serve sì, dunque, no, però, lo so quello che è il titolo. Dunque, in generale la conclusione di quelle premesse è che i sistemi alimentari sono una cosa complessa, sono una cosa assolutamente essenziale. Per, a, a, se vogliamo parlare di sviluppo sostenibile non possiamo non parlare di uh, un approccio sistemico. Business as usual non si può continuare a fare perché non è che sta dando... Né, tutti i risultati sono sul negativo, gli indicatori sono sul rosso, vero? Dunque dobbiamo, è il famoso cambio di paradigma per la ricerca, però anche per la formulazione delle politiche e per le intervenzioni. Per quello dobbiamo assolutamente lavorare assieme. E qui sto rubando. Eh, questi due punti di Roberto Assonino, anche dell'Università di Cardiff, che dice che dobbiamo pensare oltre dicotomie che ormai sono obsoleti e dobbiamo lasciare perdere queste discussioni, tu sei bravo, eh, tu sei cattivo, io sono bravo. Insomma, siamo tutti, ognuno di noi ha dei punti di forza e è assolutamente importante eh, avere un dialogo, perché sennò senza dialogo comunque non si va nessuna parte. Sì, scusa. Okay. ok, quello è soltanto un esempio tra ne tanti di eh, provare a riassumere quello che è un sistema alimentare. Dunque vedete tutti i problemi di gestione delle risorse naturali, l'aspetto di produzione, trasformazione, distribuzione, anche all'accesso al cibo e tutto quanto ovviamente è determinato per la società, la cultura, parole. Eh, e l'uso che è anche determinato per i sistemi tecnologici per non eh, dimenticare tutto l'aspetto dell'economia eh, circolare, come riciclare i nutrienti eccetera dunque ovviamente stiamo parlando di una cosa complessa dunque sono andata a cercare un po' nella letteratura eh, un po' di teorie sulle approcci sistemiche perché mi sembrava utile per provare a usarlo e dunque si se se parla sempre di wicked problems che sono problemi cattivi e dunque quelli sono i problemi in generale sociali e culturali che sono molto difficili da risolvere. E penso che ovviamente quello è uno. Perché sono compli complicati? E perché l'informazione è parziale o contraddittoria in certi casi. C'è tanta gente che è coinvolta e questa gente non è che hanno sempre le stesse opinioni. Ci sono questi eh, problemi hanno delle implicazioni a livello economico e sociale molto pesanti e ovviamente quello del cibo ne è uno e tutti questi problemi non è che sono isolati però alla loro volta sono anche coinvolti con altre problematiche, un casino. Dunque per quello dobbiamo, in quel caso si parla di avere un'azione collettiva perché ci serve un'azione collettiva perché le approcci tradizionali non ci permettono di gestire la complessità. Le donatori vogliono finanziare una istituzione, le organizzazioni lavorano ognuno per conto suo e sono in competizione per quei fondi e per la visibilità. Le, le settore del governo e la, eh, il settore privato multinazionale, le fondazioni e le, la società civile senza fine di lucro sono completamente disconnessi. Quando uno vuole usare una metodologia tradizionale di evaluazione di impatto va a guardare un aspetto invece di guardare tutto il sistema. E quando si sta parlando di fare un cambio. Um, a grande scala si sta soltanto pensando troviamo un'istituzione che è capace di fare questo cambio dunque dobbiamo cominciare a pensare in un altro modo per avere un'azione collettiva che sia efficiente e la letteratura io ho rubato tutto eh, come lo vedrete è stata copia in colla di un sacco di cose che ho trovato che servono un certo numero di precondizioni uno, ci vogliono dei campioni, penso che tanti di voi in questa sala fate parte di quel gruppo di gente, che sono gente che guardano un problema concreto, però che anche sono aperti a avere una discussione e andare avanti. Serve che sia urgente il cambio e credo che tutto quanto abbiamo sentito oggi e anche negli ultimi mesi il cambio è urgente, non si può andare avanti. La gente è molto frustrata con, il modo de, con la situazione attuale, dunque è quello crea le possibilità per in, eh, cominciare a pensare a cambiare. Problema, ovviamente qualcuno già l'ha detto questa mattina, ci, si, ci sono delle enti che sono interessati a finanziare questo nuovo tipo di riflessione, è sempre molto utile. E la cosa più importante, e credo che si sia parlato tanto questa mattina, è la necessità di costruire confianza fra i diversi attori. Non è che vuol dire che siamo d'accordo, però almeno se dici quello so che lo stai dicendo perché lo pensi e non perché dietro c'hai un'altra idea in testa che stai provando a spingere. Dunque, se sono queste quattro eh, condizioni, penso che ci siano, abbiamo l'opportunità di fare venire la gente assieme e cominciare a, a avanzare cinque dimensioni di questa azione collettiva uno è sviluppare un'agenda comune uno, ognuno ha una visione diversa però è quello quando si è lavorato sul pacto alimentare di eh, Milano si è provato a fare una cosa abbastanza ampia di modo che tutti possano convivere con quello, anche se ognuno pensa più, sono interessata in quello e in quello, un po' come un menù in un ristorante. Dobbiamo dopo cioè, dobbiamo mettere d'accordo su un modo di misurare il progresso fatto. Tante volte misurare forse sarà da vedere infatti quali sono le iniziative che vanno a buon fine, quanta gente è coinvolta, insomma cose che non normalmente guardano in questi processi è importante avere attività che si rinforzano a vicenda. Tante delle attività, e sto pensando ad esempio all'esempio di Utrecht questa mattina, era un'attività bene concreta che serviva un sacco di diversi obiettivi sociali, eh, pianificazione della città, eccetera, eccetera. E queste attività... E invece di dire voglio un'attività bene quadrata che so in che cassetto la metto, no, invece vediamo quelle attività che hanno tanti eh, impatti. L'importanza è di avere una comunicazione costante fra i diversi attori e la cosa ultima, but not least, è che c'è bisogno di qualcosa che va a spingere questo avanti. E Credo che il fatto che lo chiamiamo Food Council, che come nel caso di Helsinki ci sia una sola persona detta al municipio di lavorare in rete con gli altri attori, il problema è che ci devono essere risorse, quanto minime siano, però che sono allegati a tempo pieno per quello, perché se no non segue. Uno deve essere responsabile, può essere una persona, può essere tre persone, può essere dieci, però ogni volta sarà assolutamente essenziale avere questi backbone support dunque sono gente che devono essere indipendenti e avere il eh, finanziamento necessario per seguire questo processo l'azione collettiva è diversa dai modi più classici di collaborazione mi dispiace anche lì è andato un po' fuori dunque se si vuole fare azione collettiva, stiamo partendo per il lungo termine. Non è che stiamo andando a fare una cosa veloce, abbiamo fatto il nostro lavoro, fra sei mesi passiamo all'altra tematica di moda. No, è importante che ci sia questa agenda, che si vada avanti. È importante che la gente che appoggia questo tipo di iniziative vada a appoggiare assieme invece di avere donatori che ognuno vuole finanziare una parte dicendo io sono il più bravo e metto la mia eh, bandiera in quella attività, no, dobbiamo avere donatori che diciamo siamo d'accordo, è un problema e facciamo un ehm, ci mettiamo d'accordo per fare un appoggiare un accordo, sì, un, sì. dunque è importante vedere anche, avere questa famosa discussione fra il governo e il settore privato, che no, ovviamente è molto importante mantenere la e assicurare che il settore privato faccia, come sono parte del problema, sono anche parte della soluzione, sempre e quando questi soldi vanno a fare qualcosa che va a appoggiare questa agenda generale, però anche che ci siano delle regole da rispettare, in modo che puoi dire scusa, quello non lo puoi fare, perché è completamente contraddittorio con questa agenda comune. Uh, social networks, parliamo un po' di rete sociale, perché soprattutto voi ci siete, che siamo rete formali o informali, perché vogliamo rete, vogliamo rete perché vogliamo connettività vogliamo che la gente possa accedere all'informazione, discutere. Vogliamo, abbiamo bisogno assolutamente come dice alignment in, in italiano? Un allineamento delle politiche. Per adesso ogni politica settoriale ha un modo di fare con le procedure eccetera e quando provano a livello locale a mettersi d'accordo è molto molto difficile. Dunque quello va fatto in in termini dei costi di transazione sarà molto pesante, si perderà un sacco di tempo a mettersi d'accordo. Però una volta che stai d'accordo, questo tempo è guadagnato per il lungo termine. Per adesso, come è complicato, la gente preferisce mettere so tutto sotto il tappeto e dire: meglio non lo tocchiamo, che quello è complicato. E la cosa che è importante anche è che fra di voi c'è gente che può dire tu, io e te ci mettiamo d'accordo perché quella cosa è una cosa concreta che possiamo fare avanti non è che tutti devono essere d'accordo per mettersi, però poi dentro di questo quadro generale avere gruppi di lavoro che si costituiscono intorno a un interesse comune dunque connectivity, alignment, action è importante dunque avere tutta l'essenziale e quella e vedo che qualcuno sta prendendo le foto, ho fatto la prima cosa anch'io quando ho trovato quello sull'internet, dunque penso che le presentazioni saranno disponibili sul sito di Expo dei Popoli. Però dunque la base è la connettività, questo ci aiuta a arrivare a un allineamento e questo permette di andare a delle azioni che siano azioni di advocacy, di attivismo, di quello che volete chiamarlo, progetti concreti come quello di Utrecht, o eh, donatori che si mettono d'accordo, insomma si mettono su cose. Dunque c'è questi due aspetti di azione collettiva per un'azione eh, decentrata. E lì mi hanno detto di parlare del Food Policy Council, dunque parliamo del Food Policy Council. Dunque l'idea è che sono dentro il termine del Food Policy Council, all'inizio era mettere tutti intorno a un tavolo per discutere di questa tematica del cibo che ci interessa. Dunque, parlare di cibo, parlare della coordinazione fra i settori, parlare de delle politiche e parlare dei programmi. Le Food Policy Council fanno mettere assieme diversi attori del mondo alimentare per migliorare questo sistema. Possono, come abbiamo sentito questa mattina, o essere nominati, eh, creati per un municipio o un governo locale o può essere, come nel caso di Bristol se non mi è sbaglio, il risultato di attività della società civile su numerosi anni fino a che il municipio finalmente ha deciso di stabilire quella cosa. Che, a che servono queste Food Policy Council? Permettono di educare le persone del governo e la gente del pubblico permettono di orientare la politica alimentare, di migliorare la coordinazione dei programmi, dei programmi e di iniziare nuovi programmi. In generale hanno un modello comune che dopo va declinato secondo i cotexi locali, c hanno un mandato, hanno chi sono i membri di queste council, si riuniscono di un certo numero di volte io sono finanziato e hanno staff. Dunque, in generale, però dopo, ogni volta che vai in una nuova città, il sistema è diverso. Do un paio di esempi, quello è una ho evitato tutte le modelli europei pensando che ci saremmo io ho evitato Toronto e tutti quanti. Dunque sono andata a cercare altre cose, quella è una città indiana Dunque hanno queste council con un Board, con un consiglio okay, per il, eh, che eh, per per c'ha eh, diversi gruppi, uno che si occupa di economia, l'altro di ecologia, un altro di eh, fame e di giustizia sociale e un altro di salute. Questo è un altro esempio che in, sì, in Rhode Island, se sì, mi ricordo bene, loro hanno fatto una cosa un po' più tradizionale. Eh, con produzione, pro, trasformazione, distribuzione, consumo e tutto waste. Dunque, l'essenziale è che la gente si mette d'accordo su un concetto con il quale possono eh, convivere. E dunque, c'è sempre in quelli food council... Quanto tempo rimane? Okay. Dunque, in food council c'è sempre... Eh, questa interazione fra le politiche e il, ehm, il coinvolgimento a livello comunitario. E questo equilibrio è assolutamente essenziale se vogliamo fare qualcosa che dure. Sopra, a sinistra, eh, eh, quella è la situazione nella maggioranza delle città che conosciamo. C'è un sacco di gente che fa delle cose. Assolutamente nessuna città è territorio vergine. La gente da mo' che sta pensando al cibo, dunque, sì, sono pure romana, dunque, ognuno va il conto suo, come si fa per provare ad andare nella stessa direzione? Dunque, serve avere un'agenda comune, come abbiamo detto, e mantenere la comunicazione, dunque, adesso abbiamo parlato del cibo, adesso non si può più, meno male che finisce l'Expo in Milano, però dopo non si può smettere di comunicare si deve continuare a parlare di questa tematica questi food policy councils hanno cominciato tre, fa tre decade in America del Nord e si sta cominciando a fare ehm, guardare che è successo che non è successo quello che dicevo prima di una città all'altra sono completamente diversi è difficile misurare che impatto hanno avuto sui sistemi alimentari locali? È un concetto che sta ancora in via di sviluppo, diciamo, a livello concettuale e a livello pratico e ogni città sta provando, come l'ha spiegato molto bene penso l'ultima eh, persona che ha parlato questa mattina, Dobbiamo sapere che ci sono diversi aspetti a quelle Food Policy Council. In certi momenti è più di come si costruisce un movimento sociale, in altri sono più orientati a formulare delle politiche. Sempre, sempre ci sono questi diversi aspetti, però con, eh, non sempre con il stesso infasito. È importante avere questa visione a lungo termine, però è assolutamente critico anche avere risultati rapidi di modo a creare credibilità, a creare momentum, eccetera. Dunque, ieri avevamo questa discussione a cena, che tutta la mia carriera sono stata gente che dice, primo facciamo assessment, ci prende un anno e mezzo per fare un assessment, ci costa un sacco di soldi. Dopo abbiamo una cosa così, dopo che facciamo quello per la policy? No, la realtà non è quella. In le città, su, come lo sanno tutti i politici, sono una marea di cose che succedono, ci sono delle opportunità che se uno ha questa visione di lungo termine, può dopo profittare di quelle opportunità e cioè, ah, guarda, perché non profittiamo di quello e facciamo avanzare perché va nella direzione giusta. E, come ho detto prima, serve staff. Dunque l'idea di tutto questo è perché abbiamo bisogno di una governance democratica è essenziale per avere sistemi alimentari sostenibili. Adesso siamo, l'ho preso de qualcuno ovviamente, che adesso siamo nel mondo del homo economicus. Se guarda le uomini facciamo tutti per soldi, lo sappiamo, e tutto il resto non, non è assolutamente interessante. Dobbiamo cominciare a parlare, e si parla sempre più di economia di partage, sharing economies. Sharing economy, eh, per il welfare, vero? E dunque, dobbiamo cominciare a avere questo cambio di atteggiamento. E il cibo dobbiamo lasciare perdere quella è la visione dei commodities. Noi mangiamo... Ottimo pranzo, come abbiamo mangiato adesso, che ovviamente non è soltanto grano, soltanto olive, è come si mangia, come si presenta, è un insieme. Abbiamo bisogno del coinvolgimento dei cittadini. La gente, quando noi decidiamo che compriamo per la cena alla sera, stiamo prendendo una decisione che ha delle implicazioni sul modo che è gestito l'ambiente sulla eh, giustizia sociale, eccetera, l'abbiamo sentito questa mattina. Dunque, le città i consumatori devono essere messi davanti alle loro responsabilità e quelli di loro che si mettono e si coinvolgono hanno, penso che soltanto cambierà il sistema se i consumatori si organizzano per cambiarlo perché il sistema attuale funziona benissimo per la gente che sta al potere, se no non ci sarebbe. Dunque. Tutto il sistema agricolo che è basato sulla produzione, adesso dobbiamo avere un sistema che è basato sulla domanda, non è uno o l'altro, dobbiamo recuperare un po' perché sulla domanda non si, è fatto, si è fatto ben poco queste ultime decade, però dobbiamo assolutamente riconoscere che non è either or, dobbiamo vedere come equilibrare le dinamiche e le riflessioni. Abbiamo bisogno di un sistema alimentare globale, però abbiamo bisogno di sistemi alimentari locali che sono sostenibili. Dunque dobbiamo vedere come difendere e appoggiare questi sistemi alimentari locali in modo che non si facciano distruggere del sistema alimentare globale. Dunque dobbiamo articolare queste riflessioni. Dobbiamo relocalizzare il, lo sviluppo, ho sentito una persona che dice questa mattina no, non è locale e territoriale, per me è esattamente la stessa cosa, dunque per quello ho, ho, ho difficoltà a capire, per me locale, cioè dopo eh, forse regionale, nazionale e globale. Dunque l'idea è che non possiamo continuare a avere politiche che sono discusse o al livello internazionale, o al livello delle capitali, perché un paese come l'Italia e tanti altri paesi ovviamente non si gestisce il stesso problema, eh, si sta in Sardegna in un posto di mare o si sta in Dolomite o si sta a Roma. Dunque dobbiamo avere un approccio molto più locale, basato sulla cultura, sull'agroecosistema, ovviamente dentro un contesto nazionale, però anche dentro un contesto europeo. Perché quello che si mangia in Dolomite è molto simile a quello che si mangia in Austria o in Svizzera o in Francia, e nelle zone alpine. Dunque dobbiamo cominciare a vedere come fare ponti eh, che, no, che ci permetteranno a livello europeo di andare avanti e forse evitare la tentazione di creare nuove nazioni ogni volta che ci va stretta la, la capitale. Molto importante di avere questo vincolo fra il locale, fra il micro e il macro. Non possiamo fare una cosa bellissima a livello locale e che dopo dicono ah no, però le regole dell'Unione europea non permettono di fare quello. Dunque dobbiamo lavorare su quelle cose, identificare le problemi e discuterle. E abbiamo bisogno di rete orizzontali, di città a città, di gente che vive in zone simili. Come dice Kevin Morgan, de, siamo di nuovo in Cardiff, tutto quello è sempre. Stiamo parlando di chiacchiere. Dobbiamo parlare fra, fra i diversi settori, fra i diversi attori, il governo locale, i produttori, gli investigatori, la società civile. Non possiamo continuare a, verci, a vederci fra di noi e dire ah, no, Io non parlo con quello perché noi siamo bravi. Dunque, dobbiamo assolutamente creare questo dialogo. Dobbiamo parlare di città dentro il loro territorio, non separata, e city-to-city city network. Dobbiamo parlare, dunque, stiamo parlando di alimentazione sana, città verde, l'altro non lo so che sta sotto, però è la stessa onda, e l'ultima. Dunque, questo non ho resistito a prendere quello da destra perché non ci entrava, però non mi piaceva. Dunque, è certo che se vogliamo avere risultati rapidi siamo sempre meglio serviti da noi stessi. Lo faccio, lo faccio io, non devo perdere tempo a parlare con nessuno, però non funziona. Se vogliamo cambiare, dobbiamo assolutamente dialogare. Grazie per sua attenzione. L'ultima cosa è soltanto International Urban Food Network, che è la ditta che sto appoggiando. Si occupa di ricerca, può essere un punto focale per ricerca e cooperazione su sistemi alimentari sostenibili e un'organizzazione senza file di lucro promuove sistemi alimentari basati sull'interazione fra città e il territorio circondante. Parliamo dunque di città sostenibile, di territori resilienti facilitare l'intercambio di comunicazione e promuovere una cultura alimentare. In sotto sta il link internet, però non riesco a farlo entrare nel schermo. Grazie per la loro pazienza. Applausi.